una terra dalla bellezza senza tempo. William Wallace era un uomo di pace. Ma quando minacciarono il suo mondo e la donna che amava, voglio una casa e dei figli, ma sarà tutto inutile se non avremo la libertà, fu spinto alla guerra. Se vinceremo, otterremo quello che nessuno di noi ha mai avuto prima. Una terra tutta nostra. Braveheart. Cuore in pavia.